Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del Centro Iele. In questo video voglio rispondere a una domanda. Ha senso parlare di una difficoltà psicologica in un bambino? Beh, la risposta è sì. La questione è capire in che senso le difficoltà psicologiche dei bambini sono diverse da quelle degli adulti e con quale concezione affrontarle. Il punto di partenza è che il disagio psicologico, le difficoltà emotive compaiono a volte in maniera drammatica, a volte in maniera sottile, ma in ogni caso sono molte volte il maggior ostacolo allo sviluppo sereno e soddisfacente del bambino, sia a scuola sia nel rapporto con altre persone. L'aspetto innovativo dell'approccio del centro-egnese, consiste nel proporre un'analisi del significato interpersonale di questi comportamenti. Le difficoltà psicologiche sono viste come precisi atti di comunicazione, messaggi, non sempre facili da interpretare, ma il in cui senso è verificabile. L'atteggiamento da avere, quindi, non sarà giudicante, è colpa di questo o quello, o fatalista, è fatto così cosa ci fare, ma sarà scientifico in cui si indaga, si cercano gli indizi e attraverso la deduzione e l'induzione si arriva a formulare un'ipotesi del significato che il sintomo ha per il bambino. La spiegazione del disturbo non è calata dall'alto, ma viene raggiunta attraverso la collaborazione dello psicologo e della famiglia, attraverso la formulazione di ipotesi che diventano via via più precise ed efficaci. Se il problema è concettualizzato in questo modo, lo dovrà essere anche il suo trattamento. Esso, perciò, non può limitarsi al tentativo di ridurre o eliminare il comportamento in questione, ma deve puntare a capire la funzione che questo problema ha nel sistema del bambino e mirare a sviluppare forme, forme alternative e più efficaci di relazione. Sottolineando il trattamento, partiamo dalla convinzione profonda che ogni genitore vuole fare il meglio per il proprio figlio. A volte, tuttavia, le strategie messe in campo non rendono e c'è quindi bisogno di una sostituzione, di una tattica alternativa che possa cambiare il gioco in corso. Siamo convinti che non esistano modi giusti o sbagliati per gestire i bambini, ma che ci siano strategie funzionali e strategie disfunzionali per ogni persona. Crediamo che, per il cambiamento durante l'età evolutiva, non sia possibile una soluzione standard per tutti, perché non solo ogni bambino è diverso, ma anche, ma anche ogni genitore diverso. Sosteniamo che ogni trattamento proposto deve essere, da una parte, supportato dalle scoperte scientifiche più recenti, dall'altra, adattato in modo intelligente alla realtà specifica della persona. In definitiva, Concepiamo il bambino come un germoglio, di cui le figure che si occupano di lui hanno l'obiettivo di fornire i nutrimenti migliori, in modo da stimolare la crescita e la fioritura. Se volete avere maggiori informazioni sul nostro approccio, potete visitare il nostro sito www.iele.it. Buona giornata!